Ciao ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video, io sono Fabrizio e quest'oggi vi spiego l'algoritmo di Berger l'algoritmo di Berger è quell'algoritmo che vi dà la possibilità di poter creare i tornei all'italiana e infatti io vi sto facendo questo video per invitarvi ad iscrivervi al torneo all'italiana che SimDriver ha si lanciato in questi giorni con il simulatore RaceRoom si corre di sabato sera alle 21 con un calendario abbastanza lungo, sette gare ragazzi eh, che dà la, danno la possibilità appunto di creare questo girone appunto all'italiana in cui tutte le squadre devono affrontarsi per andare poi ad alimentare una classifica e chi arriva con il maggior numero di punti vince appunto questo torneo. Per entrare nel dettaglio un po' di come funziona il torneo all'italiana, basti pensare che ogni squadra sarà composta da tre piloti, se raggiungiamo 24 iscritti spero di sì, infatti sarà limitato proprio a 24 iscritti, e eh, ogni squadra composta appunto da questi tre piloti correrà ogni singola gara, due per, per, per, per giornata, in cui la prima gara rappresenterà la gara di andata e la seconda gara di ritorno e dovrà sfidarsi con una sola squadra. Cioè si corre tutti insieme le otto squadre, però il vostro interesse per ogni giornata sarà rivolto alla squadra vostra avversaria diretta. Le possibilità che avete in base ai punteggi che ottenete sono quelle o di vincere o di pareggiare o di perdere. Come il calcio, d'accordo? Se vincete sono tre punti a casa, se pareggiate uno solo, se perdete zero ovviamente e questo verrà a alimentare la vostra propria classifica. Come si vince? Molto semplice, basta fare più punti totali per ogni singola eh, giornata del vostro avversario. Come, eh, come saranno assegnati i punteggi? Alla Strongman, numero totale di iscritti, quindi in questo caso 24, il primo arrivato prende 24 punti, il secondo 23, il terzo eh, 22 e via dicendo. Quindi la battaglia potrebbe essere veramente strettissima tra ogni singola squadra, ma pensate l'interesse che si ha di concentrarsi unicamente sulla squadra vostra avversaria, vuol dire che non dovete essere più eh, per forza primi ad ogni gara ma bensì davanti al vostro proprio avversario e questo può essere una formula abbastanza interessante, una forma di test che potrebbe portarci un giorno a fare una vera e propria coppa del mondo chissà infatti la chicca anche di questo campionato che ripeto dura 7 gare è quello di, aver, di nominare le squadre per, eh, diciamo, con i nomi delle nazioni quindi Italia, Francia, Germania, Brasile, Inghilterra e eh, si girerà con sette auto completamente diverse tra di loro categorie molto, molto interessanti su sette circuiti eh, completamente diversi ovviamente tra di loro nella speranza che questa, eh, diciamo, novità che pro propone SimDrivers su mi ricordo il sabato alle 21, con, speriamo di poter avere delle live, eh, io vi invito assolutamente ad iscrivervi a questo campionato, i posti sono limitati a 24 ragazzi, attenzione, trovate tutte le informazioni su simdrivers.eu, io vi invito assolutamente ad iscrivervi, attenzione mancano pochi posti, mi pare che sono già 10 iscritti, eh, ragazzi, come al solito, io vi ringrazio per avermi seguito, vi ringrazio per la vostra attenzione, lasciate un pollice in su se l'idea vi piace, eh, noi ci sentiamo prestissimo, da Fabrizio è tutto, un abbraccio, ciao!